Un saluto da Dottor Palmas, dalla Moldavia, oggi parliamo di come fare i denti fissi su impianti non belli, neanche fighi, ma strafighi, cioè qual è, quali sono i parametri eh, che bisogna utilizzare per fare i denti belli. Ok, la natura ci dice tutto e, come vedremo alla fine di questa lezione, oggi esiste uno stratagemma per fare i denti belli, anzi di più, quasi che non si riconoscano con i denti naturali, di modo che un paziente, un paziente abbia una bocca che gli dia non solo comfort, ma anche che la renda una bocca del tutto indistinguibile agli occhi di chi guarda, che guarda comunque una protesi, sta guardando dei denti, quindi delle protesi, ma non si accorge che sono delle protesi. E per fare questo dobbiamo partire dalla teoria. La teoria che è stata codificata, Tanti anni fa da uh, Pascal Magni che era un dentista. Uh, se qualcuno poi deve andare durante la lezione, potete tranquillamente lasciare l'aula e andare in clinica, non c'è problema. Pascal Magni era un dentista, a dire il vero, erano due fratelli: un dentista e un odontotecnico che avevano, si erano messi a studiare tutti i denti naturali, ne avevano raccolti di, tanto, e, di tanti, ne avevano raccolti e li avevano iniziati a misurare. E avevano iniziato a misurare in altezza, in larghezza, la composizione tra questi denti perché volevano trovare quelli che erano i parametri e lunghezze eh, standard della dentatura. E quello che avevano notato è che non i denti non erano ovviamente tutti delle stesse dimensioni. Okay, c'erano denti più o meno larghi, con forme differenti, c'erano ovali, c'erano rettangolari c'erano triangolari i denti, ci possiamo avere per esempio dei denti che sono ovali, dei denti che sono rettangolari, dei denti che sono quadrati, denti che sono triangolari, diciamo che queste erano più o meno i quattro, le quattro forme che lui aveva trovato e in più aveva notato che i denti usandosi si andavano a consumare nel tempo. Okay. Quindi consumandosi i denti cambiavano anche quello che era l'aspetto, non solo i denti avevano delle forme e quando si nasce i denti hanno delle forme completamente diverse da quando si muore a 80 anni, perché okay, in genere a 80 anni i denti dell'anziano hanno un colore diverso, sono più consumati, sono più corti, più bassi, invece il bimbo, il ragazzo inizia che ha i denti che hanno proprio dei mammelloni così, Ok, questi sono i mammelloni, nascono che hanno i denti con queste formine qua e quelli si vanno pian piano a iniziare a consumare. I bimbi quando iniziano la dentizione iniziano a digrignare, la mamma si spaventa anche, dice di notte, fa cric, cric, cric con i denti, è la bocca che si sta sestando. Okay. è la dentatura che sta iniziando a prendere i contatti per poi in età adulta iniziare a avere stabilità neuromuscolare e andarsi a, a triturare il cibo in maniera corretta. Uh, cosa vide Pascal Magni? vide che c'erano dei rapporti che ricorrevano significa che i denti avevano delle larghezze e delle altezze che rapportate tra loro avevano un rapporto che ricorreva e nei denti belli aveva visto che era sempre quello il rapporto più o meno c'era un rapporto tra gli incisivi tra le altezze dei vari denti e le larghezze dei vari denti che ricorreva questo tipo di rapporto è stato poi eh, trasferito eh, sulla bibliografia, quindi sui libri che i dentisti studiano, perché serviva poi per andare a capire come dovevano essere ricostruiti i denti dai tecnici. Perché se no c'è il rischio che avevi o un sorriso corto, così stretto, largo, oppure i dentoni lunghi da cavallo. Uh, che, che, perché sono uh, strani da vedere? Perché l'occhio nostro, l'occhio umano è abituato a dei parametri, quando si esce fuori da quei parametri dici quello è strano, okay, quello è deforme, quello, in genere quando si esce dal, dai parametri per più del 4% significa che quando noi andiamo oltre il 4% dei parametri non è più naturale ma è strano. Oltre il 10% è proprio storpio, cioè hai una cosa storpia addosso e questo vale non solo per i denti, eh. vale anche per il viso, il viso tutti abbiamo metà viso di una forma, metà lungo, io ora non so dove è la mia parte lunga del viso, penso che sia questa, non mi ricordo, ma tutti se ci guardiamo abbiamo la mandibola un po' più lunga, eh, la simmetria. norma è quella, la simmetria è normale. Sì una spalla più corta, una gamba più corta, anche le mani non sono perfettamente simmetriche, le orecchie, la natura è la simmetria, okay. se no siamo nel mondo di Minecraft, non so se lo conoscete, sì, chi ha figli lo conosce, okay. nel mondo di Minecraft per esempio, che è un videogioco, per, non ve lo sto qua a dire, è un videogioco dove gli alberi sono tutti uguali, allora se siamo nel mondo dei videogiochi tutto è speculare, la specularità non esiste, ricordatevi di questo, ok questo dopo ci tornerà, io vi sto dando ora dei parametri perché dopo questa lezione o chi vedrà poi questa lezione registrata capirà eh, perché i denti sono belli, ci sono dei parametri dentro a questo sorriso eh, che ora voi non vedete, però se io ve li vado a spiegare alla fine della lezione vi rimostrerò questa foto riconoscerete in queste foto quei parametri che rendono questo sorriso uh, bello come il mio internet non c'è okay. anche qua si vede un parametro che vedremo dopo che rende questo sorriso bello naturale io non ho ancora fatto il buon però. Anche qua questi denti hanno dentro questi parametri, ok? Li vedete belli, vedete che sono naturali, ma non capite perché. E se io vi faccio vedere dei denti brutti, direte sì, sono più brutti, quelli sono più belli. La domanda è perché? Come fa il vostro cervello a vederli belli quelli? Dentro il cervello vostro c'ha già dei parametri che inconsciamente riconosce. Sembrano i miei questi. Sì, è una linea premium quella, anche la superior sono diciamo, quelli de i denti eh, perfetti, diciamo così. E per fare questo oggi disegneremo dei denti, perché non c'è modo migliore di capire quali sono i parametri se non disegnando i denti. Davanti io ora vi metterò questa tavola che vi mostra quelli che sono i parametri estetici. Davanti avete tutti un foglio. Ok. Avete tutti un foglio dove vi chiedo di disegnare i denti fino a questa linea tratteggiata. Qua sarebbe la gengiva. Ok, quindi non disegnate la radice, ma disegnate la composizione 5 minuti. Okay. Sì, sì, questa composizione provate a replicare sul foglio. Questa composizione che va da questo canino a quell'altro canino, poi dopo vi spiego cosa sono tutte quelle linee, cercate proprio di farli bene, eh. non una cosa fatta così, impegnatevi, provate, a. se non hai un appoggio vieni pure qua, puoi tranquillamente appoggiarti qua. Ma vieni scasso a disegnare, forse avessi l'appoggio, ma se mi cambia poco, guarda, prova questo. No, anche Guarda, questo, allora iniziate magari disegnando questa linea che vi aiuta questa croce disegnate una croce e poi disegnate i denti basandovi su questa croce bianca C abbiamo gli incisivi che sono un po' più grandi gli incisivi laterali sono un po' più piccoli i canini sono un po' più lunghi proprio hanno, si chiamano canini hanno la forma dei canini anche io ora li disegno qua e li disegno parlando a voce alta. Ok, mi faccio la mia linea. Io disegnerei, partendo prima di tutto, dalla distribuzione dei volumi. Quindi, più o meno, qua ci metterò gli incisivi centrali, qua ci metterò gli incisivi laterali, che sono un po' più corti, verso il basso, e poi i canini sono un po' più stretti e più lunghi. I canini, quindi, questa si chiama la composizione dentale, ovvero non la forma del dente, ma dove li vado a mettere, nel quadro. Compongo il quadro, poi mi tolgo anche questa linea che ho disegnato, più o meno qui dentro ci devo far stare i denti. Per aiutarmi mi disegno i punti dove i denti devono toccare. So che il canino dovrà toccare, lo zenith del canino dovrà toccare qua, lo zenith dell'incisivo laterale qua. L'incisivo centrale qua, il laterale, il canino, qua dovranno toccare. Poi devo tracciare quella linea nera dal centro che va a salire fino a qua, quindi più o meno mi dovrà toccare lateralmente. Tra di loro, i denti dovranno toccare qui e qui, dovranno toccare qui e qui. Quindi è come se ci fosse una linea che sale qua e qua poi lateralmente dovrà toccare più o meno qua qui toccherà qua qua e qua dovrà toccare più o meno qua poi sotto la punta del canino toccherà qua qua toccherà qui e qui toccherà più o meno qua l'incisivo l'incisivo ha un margine incisale quindi non può essere un punto è un incisivo significa che incide c'è un'area di taglio poi so che i denti hanno degli assi convergenti verso il centro, se questo è il centro, i denti hanno degli assi convergenti, quindi più o meno sarà uno con un asse così, uno un po' più convergente, e questo ancora più convergente. Stessa cosa, questa avrà quest'asse un po' più convergente, e questo ancora più convergente. Ok, sono pronto a disegnare i denti. Sono fatto le guide, e ora disegno i denti. Allora, qui c'è un cerchietto piccolo, incisivo centrale, e qui c'è un cerchio grande, qua c'è il cerchio grande, laterale, qui pure, questo c'è un cerchio molto grande, cerchio più grande, questo c'è un cerchio grande, molto grande, qua c'è un canino che ha una forma di lancia, qua c'è il canino che ha la forma di lancia, poi vado a unirlo qua, e qua qua lo vado a unire qui su e qui qui e qui unisco questi punti e unisco questi punti e unisco questi punti Là, ho disegnato i miei denti vediamo se torna nei conti prova a levare tutte le guide che mi sono disegnato Opla, questa cancelliamo questa guida Scegliamo questa e piano piano vengono fuori le forme dei denti che hanno una forma uh, che rispetta quelle che sono le forme che devono avere i denti, ma soprattutto rispetta la distribuzione nello spazio dei, di questi sei denti. Poi teniamo conto anche che non ci sono solo i denti anteriori, ma ci sono anche i denti posteriori. I denti posteriori sono ancora più belli da disegnare perché hanno delle forme eh, più complesse, possiamo dire così. E più devono anche lavorare tra di loro i denti, non devono solo essere belli da vedere, ma devono anche poter lavorare. Qua, wow, belli. Fatto dei bei denti. Li vado giusto a definire qua così si vedono meglio questo è l'incisivo laterale questo è l'incisivo centrale questo è l'altro incisivo centrale questo è l'altro incisivo, incisivo, incisivo laterale che l'ho fatto volutamente un po' più grande dell'altro incisivo laterale e poi i canini più o meno siamo là eh? l'ho schematizzato molto perché l'ho fatto col pennarello su una lavagna però diciamo che tutti i parametri più o meno ho cercato di rispettarli in questo caso ho usato una forma di denti rettangolare ovale questa va bene su un viso ovale, long face un viso lungo, va bene questa forma di dente se no avrei, avrei potuto mettere eh, degli incisivi più mascolini se li avessi voluti fare un po' più mascolini avrei cambiato qua queste linee laterali, li avrei fatti rettangolari li avrei fatti, ok? questi sono i classici palettoni più mascolini ok? Dottor Andrea per esempio ha dei denti mascolini ha i denti rettangolari però il suo viso è più quadrato, ha delle mascelle quadrate, ah. ci sta. Invece la donna, col viso rotondo, con il viso piccolino, small, potremmo fare più dei denti simili a questi, più rotondi. Ok? Allora gli farei qua degli incisivi un pochino più rotondi. Gli farei proprio rotondeggianti. Sì, sì. Così e anche qui sotto gli farei più rotondeggianti. Ok che sembrano quasi delle unghie rifatte, no? più rotondi, più rotondi e i canini, in quel caso se la vorrei, volessi rendere più uh, gattina, buona, glieli farei più rotondi, non appuntiti, meno aggressivi. Sull'uomo ci stanno bene i canini a punta, aggressivi. Io ce li ho a punta. una donna ce li ha più rotondi. Ok, c'è una cosa che bisogna aggiungere adesso, che è la gengiva. Okay, non c'è solamente il bianco sul sorriso quando si sorride, ma c'è soprattutto anche la gengiva. La gengiva è quella che quando noi mettiamo ci dà poi questa forma di sopra. Se a me manca la gengiva, io avrei tutto bianco qua sopra. Non avrei questa forma, questa si chiama la festonatura gengivale e non avrei neanche gli zenit. De, degli incisivi, ovvero gli zenith sono quel punto più alto della parabola della gengiva che non sta mai centrale ma è un po' più laterale di modo che se unisco il centro dello zenith col centro del margine incisale crea una, un asse che segue poi l'asse della radice che più vado verso l'esterno e più si inclina. Vedete lì nella foto come vado più in, laterale e più questa linea è inclinata. Questo qui dovrebbe essere zenith del contorno gengivale, questo è lo zenith. E poi abbiamo anche l'asse, axis numero 3, l'asse del dente, che va a convergere più verso il centro, man mano che si va esternamente, diventa più inclinato. Immaginate se io vado a invertire gli assi, cioè faccio degli assi che vanno all'opposto che li faccio così ci avrei tutti i denti sventagliati verso l'esterno così come lo vedreste sto sorriso? un ventaglio un ventaglio lo stregato di Alice nel paese che sorrideva e diceva se, lo magari dice questo mi ricorda qualcuno dei, dei fumetti, dei cartoni, però non ti ricordi chi, però ti dà quell'impressione no? perché accentuavano questi eh, difetti no? Dele, dei sorrisi. Se vado a fare una persona un po' cervellottica, un po' eh, una persona un po' nerd, gli faccio i dentoni lunghi, gli faccio oppure se lo voglio fare un po' più scemotto, stupidino, gli rifaccio corti. Ehi, hey, ciao, come va? Okay. Però è quello che pensa il cervello, non capisce perché, ma quando lo vede percepisce che c'è. Poi un'altra cosa, ricordatevi che dietro qua ci saranno gli, i premolari, ok, denti premolari, più un filino di molare. Questi amichetti qua possono vedersi più o meno. Questo si chiama il corridoio bucale, perché? Ci saranno poi qua sopra le labbra e il labbro inferiore. Questa qua si chiama la linea del labbro inferiore, che vedete qui, questa linea qua. I denti devono sfiorare questa linea. E se, questa linea è una linea curva, così, e devono la composizione di questi denti, se io vado a tirare una linea su questi denti, devono seguire la linea del labbro. Se io ho la linea del labbro, all'inverso, così, il cervello percepirà un sorriso anziano, consumato. Infatti gli anziani hanno la linea del sorriso così, i denti dietro che scendono, i denti davanti consumati in alto perché hanno perduto i molari nel tempo, avendo perduto i molari quelli di sopra vengono giù in genere e quelli davanti iniziano a sovraccaricare con i denti anteriori rimasti come i conigli se li consuma e viene questo sorriso così invece più è curva e più è giovane la dentatura può essere anche dritto all'americana gli americani gli piace la linea del sorriso dritta a me non piace quella dipende molto dalla forma anche del labbro e soprattutto da dove sta la mandibola perché se noi non rimettiamo i denti dietro è difficile ristabilire questa forma, e specialmente questo problema ce l'abbiamo sui pazienti che mantengono i denti anteriori sotto, perché quelli di sotto non solo li mantengono in bocca, ma nel tempo vengono in fuori e quindi mi ritrovo che per pareggiare i conti li devo fare dietro i denti alti 2 km per rifar ruotare la mandibola e mettere degli appoggi dietro. Infatti dirà il paziente, ma i denti così lunghi ciò qui dietro? Sì perché hai perduto l'osso, la gengiva e qui non possiamo ricostruire dietro l'osso e la gengiva, ma se vogliamo ottenere l'estetica davanti dobbiamo ristabilire bene anche dietro la bocca, per quello delle volte non possiamo raggiungere la perfezione a livello estetico perché il paziente magari si rifiuta di fare tutta la bocca dietro e davanti la, la dentatura c'è il rischio e poi come chiude dietro non tocca e sbatte i denti davanti che noi li abbiamo fatti però segu seguendo i parametri corretti invece la bocca va vista nell'insieme quando si ricostruisce altre quindi vi ho spiegato gli zenith l'altra cosa è la texture di superficie vediamo dove sta qua se c'è uh, surface texture di superficie, il punto 10, allora i denti hanno dei punti dove la luce riflette, nel giovane abbiamo dei mammelloni, qua, qua e qua, più o meno i denti sono fatti, nascono da tre com componenti diciamo, dove si genera poi il dente, si chiamano mammelloni e nel dente molto giovane, come anche il margine vi ho detto è molto festonato, che ancora non si è consumato, la superficie, la texture della superficie è molto ruvida, è quasi buccia d'arancia nel giovane. Sul, poi ci possono essere anche dei difetti dello smalto, persone che proprio non gli è mai cresciuto lo smalto, ho avuto quando ero proprio appena la, ehm, uscito diciamo, dall'università, ho visto molti di questi casi, proprio di difetti dello smalto e lì bisogna andare a fare un ripristino non della forma ma della superficie in questi casi. O si può usare faccette oppure zirconio, Imax, litio di silicato oppure composito, materiale dalle da auturazioni. Un'altra cosa da tenere in considerazione poi è il colore dei denti. Ah, L'anziano, non vi ho detto, è liscio e consumandosi lo smalto traspare il giallo che sta dentro al dente. Infatti i denti dell'anziano sono giallastri. Ci sono dei difetti di crescita dello smalto, è come avere magari la pelle sottile, lo smalto sottile dove i denti sono più giallognoli, in quel caso mh, si sbiancano i denti, non devi metterli le faccette perché non hanno un problema di, di forma del dente, ma solo di colore, allora in quel caso è candidato allo sbiancamento. Poi ci sono eh, i denti invece dell'anziano, dell vi dicevo che sono gialli, gialli, gialli, anche lì se sbianchi, delle volte non riesci a candeggiare più di un certo tanto, no? c'hai dei, dei limiti hai, oltre il quale puoi sbiancare. Uh, vi ho segnato la, mh, i corridoi bucali, se spento qualcosa qua, forse la, la tastiera i corridoi bucali vanno poi a mettersi qua dei denti che in composizione vanno così a finire come se fosse un corridoio no? in prospettiva si vanno a perdere non posso avere dietro i dentoni lunghi così sarebbero strani devono andare piano piano a scomparire lì dietro poi il tipo di viso mi può dare dei corridoi bucali più o meno rappresentati cioè se io ho un viso largo vedrò i corridoi bucali se io ho un viso lungo e vedrò appena appena di corridoi bucali se io metto su un viso largo corridoi bucali stretti C'ho un pesce la cernia che vedi il sorriso di lato poi quando lo vedi davanti c'ha il sorriso stretto così è tutto nero qua dietro ok va bilanciato questo va bilanciato nel senso tenendo conto di dove va la mascella, in genere, ora vi do un altro indizio, lì non c'è disegnato, i canini devono cadere là dove cade, qui c'è il naso qui sopra, dove cade l'ala del naso, dove cala l'ala del naso devono cadere i canini, ok, se glieli faccio qua, significa che gli ho fatto i dentoni però è possibile anche che uno non ha il naso oppure ce l'ha rifatto il naso sempre meglio tenere in considerazione dei parametri estetici ok chi ha fatto i denti più belli ora vediamo dategli l'autografo sotto così li riconosciamo mettetegli l'autografo e ora arriviamo verso la parte più interessante i denti sono eh, praticamente un'estensione della nostra personalità e determinano la nostra personalità percepita, perché quella percepita poi non è che corrisponde realmente alla nostra personalità, però se noi riusciamo a fare dei denti che sono in sintonia con la personalità del paziente è meglio, perché fare dei denti aggressivi a una persona che invece è morbida eh, non c'è coerenza. Ma veramente è così, veramente, eh, fare i denti maschili a una donna non c'è coerenza, vedi i denti strani nella donna. E ci sono delle cose di cui chiaramente non parlo oggi, perché quella è proprio tutta un'altra trattazione, che danno al sorriso una certa personalità. Parliamo lì di composizione, forme dei denti ok, e anche di dove li andiamo a mettere nella bocca, nel sorriso. Ok, prendiamo eh, Igor prendi tutti i fogli dei disegni, così li vediamo. Ci sono poi i punti di contatto dei denti, che sono i punti e le aree dove i denti si toccano, che vanno man mano verso l'alto, vanno a salire questi, questi punti dove i denti si toccano. Gli incisivi laterali, sono più corti di un millimetro rispetto agli incisivi centrali, significa che se io tiro una linea qua a livello degli incisivi anzi se io connetto gli incisivi con i canini questi sono più corti di un millimetro vi ho detto prima che la natura poi è simmetria, anche qua è più corto e se tiro una linea tra i due zenith anche qua è più corto vedete che l'incisivo laterale questo l'ho fatto più grande di questo ok si è visto che le asimmetrie nelle dimensioni dei denti soprattutto dei laterali non dei centrali, i centrali devono essere simmetrici non posso farne uno più piccolo e i laterali invece è, è la norma che siano uno più piccolo dell'altro o più uscito dalla gengiva dell'altro, un po' più rotato rispetto all'altro eh, questi piccoli movimenti, queste piccole asimmetrie anche i canini devono essere leggermente derrotati rispetto, rispetto all'altro leggermente differente la rotazione queste asimmetrie mi danno il senso di naturalezza se li faccio tipo minecraft, tutti uguali, dà il senso della dentiera quello sorride ma quello ha la dentiera in bocca perché? perché sono perfetti sono dritti se invece li faccio un po' storti l'uno rispetto all'altro dentro al parametro del 4% non deve essere rotato così il dente completo ma appena appena appena un po' più piccolo gli incisivi laterali soprattutto mi dà il senso della naturalezza, allora, questo, queste sono delle. Avete avuto tutti lo stesso compito, siete tutti dentisti che lavorate qua con noi, questo è il più bello, questo che mi hanno tagliato a buca e sono l'osso questo li ha fatti al contrario questi sono gli incisivi di sotto sono perfetti eh? sono fatti così proprio qua gli dobbiamo cambiare l'arcata guardate per esempio questi sono dei denti lunghi come può averli fatti questo lunghi e vediamone un altro ecco questo invece li ha fatti corti sono consumati i degrini. <ride> Eh, questi sono consumati e sono anche rimasti, in... questi sono denti triangolari, <ride> triangolari da squalo o potrebbero essere dei denti rettangolari che sono tutti consumati e diventano triangolari dopo, infatti il dente triangolare non va mai fatto perché è sempre associato al sorriso anziano consumato, questo è il classico sorriso anziano consumato, qui consumato di più rispetto a qua. C ha le gengive asimmetriche, questo è un sorriso naturale, ma anziano, questo è, guarda moltissimi pazienti hanno questo, questo sorriso quando iniziamo, eh. questo è un dente perfettamente consumato su questo lato, allora qua vedete che ognuno di voi ha un concetto di estetica differente e questo è il problema con cui ci dobbiamo scontrare noi ogni giorno, con cui ci dovevamo scontrare noi ogni giorno. Perché quando tu ti metti a fare dei denti, hai intanto una, una potenza di calcolo differente. Ognuno di noi ha un numero differente di connessioni neurali. Le donne hanno 3 miliardi di neuroni in più rispetto all'uomo, quindi hanno una potenza di calcolo maggiore. Riescono a percepire, una, abbiamo 7000 combinazioni. Muscolari facciali, dice una bugia a una donna, se ne accorge perché vede la combinazione muscolare e dice ha detto la una fesseria. Non un certo caso, però io lo sento. Eh, perché l'occhio percepisce delle delle, dei movimenti segreti non dire mai le bugie alle donne, cioè, piuttosto stai zitto. Però per dirvi che anche a livello artistico quando si tratta di eh, andare a replicare la natura è molto differente il risultato che si ottiene, quando noi sceglievamo i tecnici gli, gli mettevamo delle foto di sorrisi davanti, dicevamo che okay, disegna, replicalo, cioè proprio farlo identico quelli più simili sono quelli che hanno una potenza di, eh, inf di inferenza maggiore cioè che riesce a capire anche come dovrebbe essere replicato allora si è in grado di avere una sensibilità maggiore cioè un occhio sensibile, non è che l'occhio è sensibile, ma sono le connessioni neurali che sono differenti. Per me un vaso può essere per esempio perfetto, gli faccio addirittura la texture quando lo vado a disegnare, il vaso, oppure lo vado a disegnare come un bimbo, così il vaso, però per me quello è un vaso ed è un'opera d'arte per me quello. L'esercizio principale da fare è, è? copiare e replicare la natura. Dobbiamo emulare la natura con i denti. E quando andiamo a fare i denti, noi non ci dobbiamo inventare nulla. Dobbiamo intanto iniziare con degli esercizi di disegno, metterci in testa quelli che sono i, i macro parametri, quelli che vi ho fatto vedere io. Poi non è che dovremo disegnare tutti i singoli denti, però già sapere come sono fatti i denti, è una grossa base di partenza, poi non li faremo noi i singoli denti. Allora andiamo a vedere di nuovo, vediamo qua se qua troviamo delle fotografie sul laboratorio. Ok, vediamo per esempio questa è un'arcata superior. Vedete che l'incisivo centrale, denti rettangolari, è più largo dell'incisivo laterale. L'incisivo laterale e questo, è differente da questo vedete che è più rastremato nella, verso la gengiva, qua. qua è più rastremato, qua è più largo, più rotondo, canino, questo è più rotato, questo è più derrotato, però questa ha poi una texture di superficie, questa dentatura che fa riflettere la luce, queste sono le linee d'angolo, poi c'è delle zone scure, dove traspare l'oscuro della bocca, dove c'è più smalto in genere. Poi dietro c'è la composizione, vi dicevo, dei premolari. Quando la paziente sorriderà, si vedrà un minimo anche di gengiva. Questi sono i denti montati in bocca. E vedete il corridoio bucale, dove appena si vedono i premolari dietro. Questo è un viso corto. Questa invece è un'arcata premium. Vedete anche qua che i laterali hanno il margine incisale, si vedono i mammelloni. Vedete i mammelloni qua? Un mammellone, due mammelloni, tre mammelloni. Lo riconoscete perché nella depressione la luce fa un'ombra, okay? e quell'ombra vi dà la sensazione di stacco. Queste in realtà, questi due stacchi ci sono più leggeri anche sull'incisivo laterale. Invece il canino ha una bombatura, una pancia, dove la luce curva e gli dà la sensazione di avere quindi questa liscio, però bombato. E questo è più ciccione rispetto a quello. Gli incisivi laterali sono piatti, sono delle palette. Più c'è la gengiva, vedete, che simula. La gengiva la devo simulare per a dare poi la sensazione. Dietro ci sono queste altre lance, che sono i premolari, di cui per oggi non parliamo. E andiamo a vedere un'altra arcata guardate anche qua i tre mameloni 1 2 3 1 2 3 questo è l'incisivo laterale con lo zenith anche qua c'è lo zenith e il gengivale Questo è un po più largo questa è una dentatura più femminile ok questo è un bellissimo sorriso più femminile deciso ed è più deciso questo perché ha gli incisivi centrali più grandi se vado a zoomare, vedrete che gli incisivi centrali qua sono più larghi rispetto ai laterali, i canini sono un po' più piccoli e piano piano vanno a scomparire questi dentini laterali che sono i premolari. È una, che viso ha questa paziente? È un viso più quadrato, C ha una mascella, una mandibola più larga, gli angoli mandibolari qua ce li ha questa paziente, non è un viso rotondo questo, quindi gli incisivi devono essere rettangolari. Vediamo se ci abbiamo altri visi qua. Questo vabbè, è semplice, anche questa è un'arcata superior. Incisivi più rettangolari, più corti, ma questo paziente aveva delle mascelle più ampie e devo andare a rappresentare più denti nel corridoio laterale, fino a vedere quasi i secondi premolari. Però guardate la, le labbra quanto sono larghe di questo paziente. C ha una bocca grande, ha dei masseteri muscoli belli rappresentati, ma il viso è un po' più schiacciato, non è un viso lungo questo, partiva da questa situazione di partenza. Andiamo. Questo è un viso un po' più lungo, era infatti gli abbiamo fatto dei denti rettangolari un po' più lunghi, canini un po' più morbidi, più rotondi, non sono appuntiti, questa è una linea premium, vedete che lo zenith della... L'incisivo laterale è qua, lo zenite qui, non è qui, lo zenite qui. E va a scendere qua. Posso fare quell'incisivo laterale diverso rispetto e a questo. Aspetta, dottor, ma, le foto che ci fanno servono a questo alla fine? Eh, per il viso sì, per capire dove devono andare i denti. E ora arriviamo appunto alla soluzione. Cioè, il punto qual è? Che noi dobbiamo fare tutti i giorni comunque dei denti che sono belli da vedere. Per avere dei denti belli da vedere abbiamo bisogno di una guida. La cosa migliore che si può fare è lavorare col computer e utilizzare che cosa? Delle foto già di vasi perfetti e far stampare i vasi a delle stampanti. L'alternativa è disegnarli a mano. Quale sarà meglio? Quale sarà più fotorealistico? Eh, se io ti devo disegnare, che ne so, 10 vasi in 5 minuti... Io mi faccio furbo. Faccio la foto a 10 vasi, la metto nel computer, la stampo etico, e ti dico: L'ho disegnata. Se vuoi, te ne stampo 100 copie, te ne stampo di queste. Fai, mettiti tu a disegnare 100 fogli di composizioni. Questo è il vantaggio di lavorare oggi col digitale. Mentre un giorno venivano fatti tutti a mano i denti, venivano fatti col metallo ceramica, con la polverina, poi venivano fresati, guardati, messi insieme, messi in bocca, provati. Oggi invece tu carichi dalla libreria dei tuoi file i denti che più si associano a quel viso, in tecnico vede la foto, vede il viso, qua bisogna usare questi denti, più c'è l'attack 3D, con l'attack 3D vede anche quanto deve essere l'ampiezza del sorriso. Delle volte i denti sono stretti e vanno allargati, un click li allarghi e quindi fai una parrucca, una prova e vedi come vanno ora i denti in bocca, ma non devi, cioè hai, ti tagli di mezzo tante altre prove che all'altro modo dovresti fare, che ti allungano i tempi fino a due anni. Invece in sette giorni riusciamo già a partire dal 95% di prove in meno. Non è che non facciamo sempre delle prove, vanno comunque fatte le prove, ma abbiamo possibilità di modificare il progetto con dei clic, senza dover ridisegnare da capo. Perché c'è il rischio poi che disegnando ogni dottore poi li fa, o tecnico li fa a modo suo i denti per invece andare a uniformare, infatti mi fa ridere il paziente che mi dice, no voglio quel dentista o piuttosto che quello, tanto la cucina è sempre la stessa, i tecnici sono sempre guidati poi dal computer, non è che viene lasciato all'estero di ogni persona, noi abbiamo praticamente i polli già surgelati, solo da mettere in forno e da scongelare, però ne abbiamo di tante forme, di tante dimensioni, possiamo nella libreria scegliere i font come Word, no? vi ho detto la settimana scorsa, noi abbiamo il computer ormai dove scriviamo il testo, ogni paziente è un nuovo poema che dobbiamo scrivere, ma abbiamo la possibilità di scegliere i font con due clic e questo ci permette soprattutto di poter mandare poi questo design su una stampante, con la stampante può essere anche a Bergamo, potrebbe essere, per esempio abbiamo il dottor Andrea di Bergamo qua oggi che lui potrebbe avere una stampante a Bergamo e stampare in 50 minuti il design cioè Bergamo ha bisogno cosa? di una stampante, non ha bisogno di un odontotecnico con 3 miliardi di neuroni per fare i denti, i denti si fanno qua con i designer, poi il file lo mandi con internet dove vuoi ed è ripetibile, è modificabile e rapidamente si può fare una parrucca prima di tagliare i capelli e vedere come vanno i capelli prima di tagliarli. E questo è un vantaggio che eh, noi ci siamo inventati, diciamo, intanto andando a avere prima tutta una serie di problemi eh, anni fa, dove in poco tempo dovevamo fare qualcosa che vedevamo delle volte era bene, delle volte peggio, delle volte quello ambisticciato, quello si è ammalato, alla fine ci serviva che cosa? Andare a comprimere i tempi alzare la, lo standard minimo dal quale far uscire poi i manufatti protesici dal laboratorio e inevitabilmente ci hanno iniziato a dire ok smettete di fare questo, iniziate a fare questo, usate questi materiali, usate questo eh, ciclo di produzione invece che fare queste prove fatele prima col computer e quindi alla fine quando te lo dicono in 10, in 20, quello è il protocollo moderno con cui si fanno questi lavori, noi siamo nella Industria eh, degli oggetti, anche se non sembra, Cioè siamo neanche medici o non togliatri, una, una cosa ibrida, ma in realtà quello che noi produciamo sono oggetti e nell'industria degli oggetti il futuro è il digitale, andarli a disegnare col computer e produrli roboticamente. Chi non si evolve e non va già in questa direzione sta andando verso un binario morto, perché poi nel momento avete idea di quanta disoccupazione crea questo nuovo processo. Prima c'erano gli scribi che scrivevano i libri, ora vanno a scomparire questi scribi. Ci sono gli scrittori a macchina, in più uno sta in California che mette le foto, l'altro scrive il testo, l'altro in Giappone fa la copertina, collaborano in cloud, quando è pronto il libro fanno anche prima la stampa del draft. Il, la bozza, non vanno subito con la tiratura 10.000 copie del libro, vanno prima a fare una bozza e vedono se va bene, se vanno aggiunte cose, fate correzioni, modifiche, dopodiché devi avere che cosa, dovevamo risolvere il problema dei denti che si rompevano, tutti i denti sono soggetti a rotture, possono, essere, possono rompersi, il, il discorso è cosa fai dopo, un clic e lo ristampi, o non devi di nuovo riniziare tutto il quadro dell'ultima dell cena? Ma questo va bene, tutte le tipologie premium? Sul... Allora, le, ormai tutte le arcate che noi facciamo hanno dentro questi concetti, anche se premium noi poi la andiamo a scannerizzare questa linea, la linea premium è una linea eh, dove i denti sono fatti analogici, ma la posizione del dente è fatta analogica, in realtà sono denti che sono, vengono già dalla fabbrica tutti uguali, cioè praticamente il ciclo è già fatto, okay, io sto prendendo dei denti, già, invece superior devono essere prodotti dal robot qua. Invece premium, io posso scegliere le forme, vado a prendere quel codice e prendo esattamente quelle forme di denti, quindi non li vado a fare più a mano. Quindi concettualmente cambia che cosa? Come viene composta? È il tipo di materiale che è più morbido, premium, e composito. Invece lo zirconio è più rigido, più come il vetro. E la linea standard, la linea basic sono tutte ormai digitali, noi ne abbiamo la convenienza a farle perché ce le abbiamo poi memorizzate negli hard disk, tutti i pazienti, tutti i denti memorizzati, e si recupera il disegno, si recupera di quel paziente, eh, abbiamo man mano nel tempo lasciato i denti in metallo ceramica per esigenza, Okay, perché in caso di problemi dovevamo rifare l'arcata la, praticamente, solo di, di lavorazione di arcata erano 17 ore e comunque quello ti usura poi il tecnico, il tecnico fa quell'arcata, ne fa una, due, tre a settimana ma poi è esausto, è un grosso lavoro che c'è dietro e poi la metti in bocca, scheggia, devi riniziare è una cosa impensabile e poi anche il paziente avere una sicurezza in bocca negli anni, meglio avere dei denti più morbidi che non vuol dire che non hanno problemi, ma che danno intanto meno problemi della dentatura rigida, ma che in caso di problemi sostituisci quel dentino, non devi rifare tutta l'arcata, questo è il vantaggio.